Non so molto di lui. Veste in modo strano. Si veste con abiti ottocenteschi. È un tipo strano. Mi hanno detto che ultimamente abbia fatto un incidente. Non l'ho più visto da quella volta. sempre da solo, sta sempre in silenzio. Allora cosa faccio? L'ho incontrato per strada e gli ho detto vieni a prendere un caffè da me. L'ho aspettato, 20 minuti di ritardo, è arrivato e si è portato le sue tazzine da casa perché non gli piacciono le mie tazzine, non le vuole le mie tazzine. Poi no. Aspettiamo. Speriamo sia venuto bene. Vuoi lo zucchero? No, zucchero no, che poi... Giusto. Ho provato a fare un po' di conversazione, ho provato a fermare l'amico, ma niente. Zitto, muto. Tu abiti qua? Ti trovi bene? Vuoi qualcosa da mangiare, col caffè? No. Ha bevuto il caffè e poi se n'è andato. Non ha detto una parola. Era buono? Vai via Vai via allora. Ciao eh Ciao È un tipo strano Gli ha spostato tutte le tazze L'abbassato Dandy? Ah si si si Quel tipo strano misterioso Sì. E eh, cazzo non lo vedo più eh, L'ultima volta l'ho visto in piazza tipo a gennaio stava da solo al so ma sta non so se sta facendo ancora il dance o no Non l'ho visto più